Assolutamente, vediamo il secondo servizio di Paola Di Luca. Il capo nero, che fa tutto, Gli porta a noi con la sua eh, macchina, siamo tanti. E ognuno paga 5 euro. Per essere preso, e noi lavoriamo 4, 4 euro all'ora. Deve lavorare un'ora, due ore, Primo pagare taxi e dopo e facciamo otto ore per guadagnare 27 o 28 euro. Munir è un bracciante agricolo, viene dal Togo ed è sbarcato a Palermo nell'estate del 2015. Ora vive in una vera casa, lavora in regola, studia l'italiano, grazie al progetto promosso dall'associazione Terra Onlus in campo, senza caporale. Ma per anni ha lavorato nelle campagne pugliesi, senza alcun contratto, vittima del caporalato. Non parla bene l'italiano perché viveva in uno dei tanti ghetti disseminati nelle nostre campagne, accampamenti abusivi che tutti conoscono, ma nessuno sembra vedere progetto pilota che coinvolge nove lavoratori di diverse nazionalità. I ragazzi hanno avuto la possibilità per un anno di vivere all'interno del contesto urbano di Cirignola e attraverso una borsa lavoro retribuita di poter appunto apprendere e lavorare all'interno di cinque aziende biologiche del territorio selezionate tra le piccole realtà virtuose appunto presenti nella capitanata. Studiare l'italiano è stato difficile? Mm, sì, con la lingua italiana, noi se stiamo imparando così. Dove stavano prima di far parte di questo progetto? Vivevano all'interno di un insediamento precario, un ghetto, cosiddetto Ghana House, a poche, pochi chilometri da Cerignola, un contesto in cui i ragazzi erano privi di servizi igienici, energia elettrica, una forma di totale isolamento e si recavano al lavoro attraverso ovviamente un intermediario eh, di nazionalità ghanese. Attraverso questo progetto sono riusciti a fare un salto qualitativo, hanno una casa che per loro è un bene fondamentale e a ricostruire anche la propria identità, nonché diciamo, da semplice mano d'opera diventare dei, dei potatori e dei lavoratori con una professionalità. Io mi chiamo Mamadou, vengo di Senegal. Io sono meglio, tranquillo, lavoro bene ogni mese, prendo soldi fatto tutti i problemi. Adesso è meglio, però si è fatto il contratto pure tutto, tutto posso adesso. Questo progetto è un progetto che aiuta tanto gli immigrati.